Buonasera a tutti, eh, ai presenti e a chi ci segue da casa. Eh, prendo la parola sulla questione Roccabrivio. In tutta franchezza eh, il consigliere di Gangi ha spiegato oh, eh, il motivo della mozione Roccabrivio per le due cose. Io quando l'ho ricevuta mi sarei aspettato quantomeno all'interno del testo della mozione qualche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 come consigliere e anche credo come partito bocciamo l'adesione poi eh, l'eco museo si può sempre fare grazie grazie consigliere Raffalbo